salve a tutte e tutti voi care amiche ed amici miei questo pomeriggio soleggiato vi voglio parlare soleggiato ma con fresco anzi con freddo fate mi sono messo la mia bella giacca pesante vi voglio parlare beh, non tanto freddo non esageriamo di un valore che molto importante, di un valore che si sta perdendo. Infatti ho esordito dicendo dicendovi a tutte e tutti voi, care amiche e cari amici. Quindi sapete già in anticipo, se già non lo sapete perché avete letto il titolo, magari trasmetterò questo video a sera di che andrò a parlarvi. Quindi Dopo lo stacco, cara amiche ed amici. Youtube mi dice sempre di fare dei tagli: 3, 2, 1, ciak! il valore dell'amicizia, perché l'amicizia è un valore molto importante, purtroppo la si disestima sempre di più, diventa sempre su più superfici, superficiale. È diventata l'amicizia un qualche cosa di estremamente superficiale eh, la gente crede che l'amicizia debba essere disinteressata ma frederich Nietzsche diceva che se un amico è disinteressato vuol dire che non ha interesse in te l'amico deve essere interessato ma non deve essere interessato a quello che tu hai ma a chi tu sei cioè deve essere interessato alla tua persona non ai tuoi beni quella è una vera amicizia interessata se io me ne fregassi di te sarei un amico disinteressato invece gli amici debbono essere interessati al benessere dei propri amici se no che amici sono purtroppo viviamo in tempi in cui ci si contatta sempre di più e quindi ci sono tanti amici soprattutto da quando c'è internet sempre più possibilità di avere dei contatti che li denominano amici followers ma in realtà non sono amici neanche sono conoscenti molte volte non li conosciamo a me mi seguono più di 2000 eh, 1200 persone in facebook quasi 8.000 in twitter 2000 in instagram più o meno e 1200 in facebook per dire le reti sociali più importanti molti dei quali non li conosco e non mi seguono permanentemente allora molte e molti di voi mi potranno chiedere e eh, ma come riconoscere come riconoscere un amico come riconoscere un'amica di questi tempi di social network di questi tempi di social media, di questi tempi di Facebook, Twitter, HiFi, five, eh, five, High Five, Instagram, YouTube, per riconoscere l'amicizia, bisogna identificarla come si identificava ai miei tempi della gioventù e dell'infanzia mie. Epoche che non erano per fortuna di Facebook, di internet e del web e che si leggeva molto, fra le altre cose, perché leggere aiuta e io ve lo dico sempre. Allora, iniziamo dicendo in che si riconosce un'amicizia vera, un'amicizia sì disinteressata ma interessata a te, perché l'amico deve essere interessato al tuo benessere, alla tua persona non a quello che hai altrimenti non è un amico innanzitutto un amico ti starà sempre vicino non ti criticherà mai a meno che ti debba criticare per spronarti per aiutarti per incoraggiarti per aiutarti ma non ti deriderà mai non ti prenderà mai in giro non ti vesseggerà mai e non ti insulterà mai non prenderà inopportunamente confidenza non cercherà profitti economici o di altro genere e quindi non ti plagiarà non ti estorzionerà favori ti rispetterà in tutto sarà discreto. Non farà domande inopportune, si farà sempre vivo nel momento del bisogno, per esempio, se non ti sente da giorni sarà capace di chiamarti oggi giorno con i cellulari, gli smartphone e tutti i sistemi di messaggistica che ci sono. Di messaggeria. Di mandarti un messaggio, una chat, un SMS anche alle 3 del mattino perché non dorme ed è preoccupato le tue sorti non sa quello che ti è successo un amico vero si preoccupa sempre per te se hai problemi economici esistenziali di salute ma non ti critica e quindi starà, starà sempre a tua disposizione per quello si dice che gli amici si riconoscono nel momento del bisogno non altri momenti quando gli serve a loro certo se sono tuoi amici anche tu ti preoccupi di loro perché un segno dell'amicizia è l'interdipendenza quindi eh, si botta e risposta tu dai e ricevi lui dai e riceve e quindi c'è corrispondenza ecco ma sempre profondo rispetto dell'altra persona Invece come si riconoscono i falsi amici, soprattutto in era digitale, ma da sempre? Che sono superficiali, che vogliono venire a mangiare da te, a bere da te, che parlano di cose superficiali, che vengono a portarti giudizi e sentenze. E a prendere le tue opinioni a freddo e a portarle in giro che magari gli servi perché nelle reti sociali hanno bisogno di fare numero di avere tanti contatti e poi non ti contattano mai io mi sono stancato a 1200 persone di fargli gli auguri di compleanno nelle reti sociali in facebook e nessuno mi contraccambia mi contraccambiano due o tre persone allora non gli faccio più a nessuno gli auguri di compleanno eh, soltanto a quelli che mi corrispondono capito poi l'amico falso è sempre disposto a criticarti sempre a ridere sui tuoi difetti sempre a sfotterti, eh, sempre ad aggredirti, infatti non vi scordate che gli stalker più pestiferi e fanatici gli haters e i bulli sono quelli che magari erano tuoi amici o si fingevano tuoi amici e poi all'improvviso passano ad aggredirti a insultarti perché ti conoscono o credono di conoscerti anche nei difetti nelle debolezze e nei punti deboli quindi gli amici falsi sono quelli che poi meglio si rivelano soprattutto se indispettiti inviperiti incolleriti degli haters degli stalker e dei bulli oppure qualcuno che ha rotto con te un ex una ex che si nacidiscono allora ti vogliono attaccare sulle tue debolezze presunte o vere sui tuoi difetti e sulla tua costituzione quindi occhio al pidocchio se voi vedete qualche persona sospetta nelle reti sociali magari un nuovo contatto che è troppo amichevole come è successo a me che vi fa dei commentari troppo positivi. Io ne ho già parlato in uno degli ultimi video. Era uno che usava in Instagram come profilo il nome di attori della commedia all'italiana Sospettate, perché nulla è gratis a questo mondo, neanche i complimenti. E quando l'elemosina è troppo grande, anche il santo non confida non confida neanche il santo delle mosse in alta quindi se sono troppo amichevoli troppo bonari eh, parlano troppo di sé e vogliono sapere troppo di voi non vi sbottonate perché magari o prima o poi litigeranno con voi e vi odieranno e si trasformeranno in haters in bulli in stalker Oppure già dall'inizio sono persone che sono eters, bulli e stalkers, cercano delle potenziali vittime. Vi fanno delle domande sulla vostra persona, lo buttano sul personale per poi volervi estorcere informazioni ulteriori, denaro oppure insultarvi come nei commentari pubblici. Se voi volete provare la validità di quello che vi sto dicendo basta solamente che a questi contatti intraprendenti troppo amichevoli e amiconi quando vi fanno delle domande personali come me le hanno fatte a me ti piace mangiare di servizi dove vivi come ti chiami bla bla bla voi rispondete a tutto ma con risposte false in modo che poi inizia ad insultarvi o a volervi, eh, a volervi eh, diciamo influenzare, e lo farà con delle informazioni che con non corrispondono a voi, capito? Vorrà magari eh, vorrà magari ricattarvi con le informazioni che lui crede aver carpito a voi alla vostra ma voi gli avete dato nomi finti risposte che non sono veritiere dove vivete cosa mangiate che squadra di calcio ti fate eccetera e mi raccomando Accomodiamo un po agli haters e bulli non bisogna mai rispondere tanto in messaggi diretti o privati come in pubblico con parolacce non bisogna dirgli parolacce non bisogna offenderli non bisogna insultarli non debbono sembrare dei ricatti le vostre risposte né delle aggressioni o minacce perché gli haters i bulli i coatti e gli stalker sono dei provocatori vi aggrediscono per provocarvi per farvi reagire male poi a quel punto siccome si divertono a far chiudere i canali denunceranno le vostre risposte e magari vi compromettono il video di youtube il canale di youtube l'account di instagram l'account del profilo di facebook twitter quindi non bisogna mai rispondere ai provocatori haters stalker e bulli coatti vari con il loro stesso linguaggio ma bisogna mantenersi cortesi gentili garbati magari denunciare alla polizia e al social media le loro risposte i loro commentari ma mai ridursi al loro stesso livello perché loro sono dei provocatori prima ti insultano ti minacciano eccetera e poi quando tu rispondi allo stesso modo loro denunciano la tua risposta come una provocazione una minaccia un insulto addirittura una minaccia pericolosa e quindi poi alla fine che ci rimette sei te perché arriva prima la loro denuncia e ti chiudono il canale o cesare o ci potrebbero essere De... ne deriverebbero delle conseguenze peggiori quindi questo è tutto per oggi arrivederci e alla sera stasera caricherò probabilmente il video e eh, spero che vi piaccia saluto a freddy kruger di kinga che stanno transitando questa fase che per fortuna io credo di aver superato quella di essere oggetto di stalkers haters bulli e vari. un saluto a tutte e tutti voi e condividete questo video a quante più persone che possa essere possibile per coscientizzarle poi commentate sotto il video le vostre esperienze che ne pensate? Che opinate di quello che ho detto? E condividetelo. Ciao!